E poi è arrivato, per fortuna, io ho cominciato a suonare, ho preso un po' di botte perché avevo i suonato in nascosto senza andare eh. a lavorare, perché sentivo che c'era questa cosa in me. Cosa e della tu musica. scrivi nel tuo libro, e lei non ha, avuto, non ha neanche avuto modo di dire con orgoglio quello è mio figlio, sembrerà assurdo, eppure spesso mi sento in colpa per questo. E magari, chissà, l'idea di poter dare tutto questo a un'altra donna mi appare quasi un tradimento nei suoi confronti, è così? Sì, eh, però... Eh, adesso, guarda, dico la verità serena, adesso è un bel momento per me, con il fatto del volo. Eh, stiamo vivendo un, un momento in tutto il mondo, un po' quello che assomiglia a quello di Bocelli. Assomiglia molto perché certo. dopo Andrea ci siamo noi. E comunque eh, mi, mi riempie poi la cosa perché sono due cose che mi riguardano. E adesso, peraltro l'altro, il primo, e il 3 maggio faremo un grosso evento per la prima volta... Il volo canterà da solo, singolarmente, ogni artista A e in alcuni momenti saranno insieme. Però proviamo uno spettacolo completamente nuovo. Salutaceli loro, portaceli qui. Magari, se eh appena possiamo, no, magari, io, magari. Te, <ride> Faremo il possibile, Faremo <ride> vediamo. Forla, vediamo. Orla, Vabbè, ma la vita è lunga il programma. Eh, eh. Eh, poi sono giovane loro, allora, 25 eh, appunto, anni. Pure eh. io, pure, pure io e te, siamo giovani. io eh. magari delego qualcuno, però non. È... Ma sì, dai, allora io sto quindi dedichiamo a mamma Titina, grande amore, cantata dal nostro Valerio Scanu. Grande. Bravo. Bravo. Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle.